malinconia nel cuore per questo mondo avido senza amore per noi mortali Il nostro barcho, il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Io senza lamento senza io. Un... Desidero presentare un'altra presidente, che me ne adesso sta un po' fuori, presidente Ibedart e Gino che ci ha rappresentato anche con un mio libro Gioca d'amore e sermoneta in Egitto ad Ashua, insieme a Flora Ronco Buonasera Quindi a tutti! È un impegno molto importante sembra che non facciamo nulla della cultura, ma in realtà non è così beh, devo dire che soprattutto da, da parte privata e quindi te in questo momento ci sono molte istanze e molte richieste e sono molto contenta di questo no no, fate fate l'amministrazione sta iniziando adesso mm. fa poco eh, ecco, ma è... lei è, è molto importante, nostro... io insieme a Flora eh. è il nostro obiettivo lo scambio culturale tra Egitto e l'Italia eh, che sia poesia, che sia Arte, quadri, eh, grazie a Angela perché ci dà una mano veramente fortissima, grazie a Flora anche che, che ci dà una grande mano. Siamo partiti per l'Egitto a fare un viaggio, a fare addirittura un festival, Per sì. cui c'era anche Angela eh, con il libro amore e sermonino. Sì, dove, da dove viene lei? Dall'Egitto? Sì, sì, dico, dal Cairo. Ah, ok. Sì.